Ben trovati. Il mio studente mi ha rimandato il compito assegnato. Si vede, perché nel riquadro del compito trovo la scritta Consegnato e il numero degli studenti che mi hanno consegnato i compiti. Per prendere visione del compito devo semplicemente cliccarci sopra. Questa è la pagina generale del compito. Questa è la consegna e a sinistra di solito... C'è un lungo elenco con gli studenti che hanno ricevuto il compito. Poiché io ho un solo studente, mi compare un solo nome. Il colore azzurrino significa che lo studente ha già consegnato il compito. Questa è la pagina dove si può controllare chi ha consegnato, chi non ha consegnato e chi è in ritardo. Clicco dunque su account studente. Ecco il compito del mio studente. Cliccando su questa icona io posso andare a vedere il compito e anche annotarla. Notate che è un'icona con una matita. Notate anche che il formato del file è un doc. Non tutti i file sono editabili. Sono editabili i PDF, i doc, docx, i PowerPoint, PowerPointx. Clicco dunque sull'icona e mi si apre il compito. Ho istruito il mio studente di usare un'interlinea larga, in modo da poter scrivere fra le righe. A sinistra trovo l'icona per scaricare il compito, le icone per aumentare o diminuire il, la grandezza della pagina e l'icona e il pulsante per abilitare o disabilitare gli strumenti di annotazione. Questi sono gli strumenti di annotazione. Io posso disegnare liberamente posso evidenziare nel colore che io voglio posso scrivere un testo posso cancellare E scrivere il testo giusto, in questo caso ho con l'H, posso inserire un commento, questo è un verbo, devi usare l'H. Quando sono contenta, chiudo la preview. Riaprendo, vedo che le mie annotazioni sono rimaste. Qui posso scegliere una faccina per dire cosa mi sembra il compito. Ecco qua. Per poter dare la faccina, però... Io devo dare un voto al compito. Mettiamo che voglia dare il voto in decimi. A questo compito assegnerò una insufficienza. Clicco su grade per assegnare il il, la valutazione. E scelgo la faccina eh, errori di ortografia. Qui posso anche scrivere un commento. Sono sicura che la prossima volta farai meglio. Immagina di scrivere la tua lettera a un amico reale. Aggiungo il commento e ho finito.